Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale e delle nuove tecnologie. In questo episodio vi presento un personaggio molto particolare, di cui non vi svelo nome e cognome, forse in seguito, non lo so, vedremo. Allora, lui si chiama, oppure fa parte del progetto, Be a Bear, ossia Si un orso infatti quello che voi vedete qui per chi sta osservando questo episodio attraverso il video vedete un personaggio con un'inquietante testa di orso bianco molto inquietante in effetti anche io quando l'ho visto allora in realtà al secolo filippo zironi lui produce musica e lo fa in un modo molto particolare ossia utilizzando esclusivamente il suo cellulare ed è questo che mi ha un po incuriosito perché noi molto spesso vediamo eh, le persone ma soprattutto i ragazzi in questo caso stare sempre sul cellulare ma raramente o comunque troppo raramente mettiamola così non così spesso come dovremmo eh, non ci chiediamo ma che cosa sta facendo concretamente ed effettivamente sul nostro cellulare il nostro ragazzo allora ecco che quando ho incrociato eh, filippo che a quei tempi per me era ancora b e Ber, appunto eh, ho visto i suoi video e poi ho saputo che faceva tutto attraverso, esclusivamente appunto attraverso il cellulare e loro allora ho detto no, eh, qua caro Orso devi fare un'intervista con me. Comunque a parte scherzi è un grandissimo piacere presentarvi eh, Filippo Zironi, ossia B e B.E.B.R. Buongiorno Filippo. Ciao, ciao Ivan, ciao a tutti. Eh. Eh, dal 2015 che ho lanciato, mi sono eh, inventato questo progetto. Eh, sono un orso, un orso buono, anche se può eh, far paura, la maschera. Di solito mi diverto anche a far prendere un po' paura le persone quando mi metto la maschera, ma in realtà sono molto molto buono. Eh, sì, no, il progetto, come ha detto, come ha detto Ivan, eh, è tutto costruito sull'utilizzo del mio cellulare, che in questo caso è un iPhone, e tutto intendo a 360 gradi, nel senso che eh, creo la musica, eh, i video, le grafiche, e anche tutta la gestione diciamo delle, della comunicazione, che può essere sui social o comunque di... di di, col personale insomma dei locali tutto a 360 gradi cioè non ho mai aperto il computer diciamo per, per portare avanti questo progetto e, e ci si può riuscire ecco quindi sì infatti ecco questa è la cosa più sconvolgente filippo che sinceramente mi ha lasciato così eh, che ci si può riuscire adesso ci arriviamo ok? questa la metto un attimo in stand by okay. perché Sinceramente questa cosa ha suscitato una, una curiosità che non è solo professionale, e ci arriviamo tra un po', ma anche personale, ok? perché tutte le volte che io ho provato a, ad usare semplicemente un cellulare, eh, insomma diciamo che mh, ho trovato un po' una, una frizione nell'utilizzo perché anche io ovviamente sono molto mobile perché mi sposto molto per eh, i miei progetti da una scuola all'altra, passo molto tempo nei bar e quindi per portare avanti altri lavori ho bisogno del mobile, non posso permettermi appunto di tornare a casa, avere il mio desktop eh, e così via. Quindi ok, molto, molto interessante questa cosa. In effetti sì, la maschera è un, po', è un po' inquietante e ho notato anche nei video dove ti riprendi per strada che le persone hanno eh, appunto delle reazioni un po', un, un po' particolari, nel senso che in alcuni casi anche si spaventano proprio. Quindi eh, spiegami meglio in che cosa consiste il tuo progetto, sia eh, come che sei arrivato ad avviare un eh, progetto di questo tipo perché eh, tu quindi fai tutto da solo giusto non è uno staff dietro oppure una band o no. eh, tutto esatto quindi tutto da solo e soprattutto com'è che sei finito a farlo esclusivamente utilizzando un iphone perché in genere ormai eh, gli iphone ma anche gli ipad o comunque i tablet e vengono anche molto sponsorizzati per i lavori creativi come ad esempio il tuo però solitamente almeno anche nel mio immaginario ma anche per la mia esperienza professionale comunque sì ok io posso riprendere o registrare attraverso un iphone ma prima o poi finisco sull'ipad ad esempio per editare video oppure la musica con garage band eh, queste applicazioni varie e così via quindi com'è che si è approdato a questo progetto com'è che ti è venuto in mente e com'è che sei finita a lavorare esclusivamente con un cellulare? Allora, io in realtà faccio musica da quando ho 14-15 anni, suonavo una, una classica band dove si suona, si prova nelle sale prove, si suda tutti dentro insieme. Vabbè, e finito quel progetto eh, le idee non mancavano e... Ho iniziato a utilizzare il cellulare, il mio cellulare, quello che hai sempre in tasca, semplicemente per registrare delle, delle piccole idee, dei piccoli giri di chitarra o qualcosa legato alla voce. E le tenevo registrate nel cellulare come memo, memo musicale, no? come. E ci aggiungi una cosa, ci provi a mettere una batteria per vedere se gira bene e da lì mi sono reso conto che avevo finito una canzone Ma proprio senza neanche rendermene conto, ho detto e poi mi piaceva, bella e con una qualità anche audio che mi aveva stupito Perché se inizialmente era... Lo vedevo solo come una roba da appoggiare lì, poi dopo lo riprendo, lo utilizzo non so in che modo, con un computer, lo, vado in studio di registrazione, roba come l'avevo sempre fatto prima, mi sono reso conto che la canzone aveva una qualità audio molto buona, no, cioè, non forse da, da, da, da CD musicale, però molto buona. Da lì eh, mi è venuto automatico a continuare a usare questo metodo, diciamo, no? E migliorando sempre di più perché io devo dire la verità non sono un esperto di tecnologie o di applicazioni o di... Io, io nasco come chitarrista e sì, a parte la chitarra non, non, è, non, non, non ho mai approfondito tutto il mondo dei, dei software nei computer quindi pian piano ho imparato a capire anche come che applicazione usare, come usare meglio un'applicazione e come poter anche ottenere un risultato finale migliore comunque da una canzone, ne è nata un'altra, ne è nata un'altra mi mancava un video, ho detto beh, proviamo a fare un video no? e, e anche il video, pur non avendo grosse esperienze in, in videomaker o avevamo girato dei video, con la vecchia band con cui suonavo però mai, cioè io vero, ero ripreso, diciamo, no? come... E, e anche lì ho visto che il risultato mi piaceva ed era interessante. Mi sono posto anch'io a un certo punto il, il, la domanda, ma perché da un certo cioè, Io all'inizio avevo un iPhone 5, quindi lo schermo era anche più piccolo <ride> di quelli che ci sono adesso, che girano adesso, sono tutti più grandi gli schermi. Quindi sì. era veramente piccolino, no? Mi sono chiesto, vabbè, eh, non ho un iPad, potrei comprare un iPad e, e lavorare un po' meglio, no? Però in quel momento lì poi è scattata, chiaramente. Eh, la parte più pazza e matta di me e mi sono impuntato un po' a voler fare tutto con l'iPhone perché eh, in realtà in questo progetto c'è tutto anche un eh, ci sono tante cose dentro, c'è anche il discorso di eh, delle, come si può dire del poter fare qualcosa eh, con poco. E quindi anche una, è anche un progetto low budget, tra virgolette, okay, un iPhone costa sì. parecchio rispetto alla titolare, ma io ce l'avevo già in tasca, quindi non ho dovuto comprare sì. niente. Mi sembrava il eh, fare il passaggio di comprare non so, un iPad, oppure perché? Utilizzare anche un computer mi sembrava che andasse fuori dall'idea del mio progetto, doveva essere una roba semplice, cioè veramente il messaggio, uno dei messaggi è la semplicità di questo progetto. E quindi ho deciso di continuare con, un solo, cioè con il solo utilizzo del cellulare. Ed era anche, un, era anche un esperimento, volevo vedere se ci riuscivo. E alla fine è uscito un album, poi un EP, un altro album, un altro EP e sto ancora andando avanti in questo modo. Poi chiaramente dopo c'è anche la parte di, fra virgolette, marketing musicale e il fatto... Di sentire dire, non so, il primo artista, l'unico artista in Italia, o forse nel mondo, che fa tutto con sì. l'iPhone, è una roba un po' particolare, un po' matta, giustamente, però certo. tira. È una roba. Eh, che però ehm... è arrivato dopo il discorso del marketing. Nel senso che tu esatto. sei qui, quindi partito da un discorso molto semplice, ossia, ma perché devo andare a anche proprio, proprio concretamente a spendere soldi andando a esatto. cercarmi l'apparecchio di qua e di là, non c'è nulla di male per carità, però tu hai fatto un altro discorso, ossia io ho già in tasca un mezzo che oramai al giorno i nostri, tu, tu avevi l'iPhone 5, quindi oggi ancora di più, eh, sono comunque dei mezzi ultrapotenti e poi è vero che per carità oggigiorno un PC ti costa meno di un cellulare, perché stiamo parlando anche di iPhone, e magari anche di se parli, ma non solo iPhone, anche di Android, di top di gamma ormai comunque... Eh, possono costare anche il doppio di un, beh, un buon PC, magari per lavoro creativo. No, possono più o meno può costare uguale, ecco, mettiamola così. Eh, però, come dici tu giustamente, però eh, con il, nel caso del computer dovrei comprare un attrezzo in più, mentre invece io il cellulare ce l'ho già. Quindi, se io spendo adesso, la metto, il butto lì a caso, tipo 1000 euro per un cellulare. Eh, perché ci gioco, ci faccio i filmini per me, mi piace la fotocamera, eccetera, quindi comunque vedo che posso spendere 1000 euro per un cellulare, a quel punto io quello stesso cellulare, già che ci sono, tra virgolette, lo posso comunque utilizzare per fare lavori creativi molto più impegnativi, che non sia il semplice, il classico meme, il classico, quella cosa che ti viene al volo, che poi magari diventa una storia su Instagram e così via, quindi perché parliamo proprio di un, nel tuo caso, di un vero e proprio progetto discografico, almeno lo è diventato, esatto, perché non parliamo esatto. di un video, sì. di, una, di una canzone, perché sono buoni tutti, faccio un esperimento, poi però vedo che col cellulare non ce la faccio, comunque l'esperimento l'ho fatto, nel tuo caso parliamo anche di vari LP, anche di premi, giusto? Esatto, sì, eh, eh, premi. Mm -hmm. premi proprio legati ai video, che è una roba... Sì che non mi sarei mai aspettato, ecco, perché non, veramente non ho una formazione artistica legata al video, comunque, quindi... No, eh, sì, fa... e, e poi trovo anche molto interessante quello che hai detto tu riguardo al fatto che tu sei partito, che non avevi grandi conoscenze di videomaking, video editing e cose del genere, anche perché la tua esperienza era comunque nella musica. Quindi sicuramente avevi esperienza in quell'altro quell lato, però nonostante tutto tu hai realizzato i tuoi video e così via. Quindi questo può anche essere un messaggio molto interessante da lanciare ai suoi genitori, ma anche ai ragazzi in questo caso, oppure ai genitori che lo possono raccontare ai ragazzi. Ossia, eh, penso che lo ripeterò più volte nel corso della nostra chiacchierata, ossia non è tanto lo strumento, certo è ovvio che se è lo strumento iperfigo, iperpotente, è ovvio che è più, più facile, è meglio, mm tutto quanto ci mancherebbe però non è tanto lo strumento Perché parliamo comunque di ragazzi in questo caso ma è l'idea esatto sì quindi anche perché stavo pensando che quello che, che fai tu magari con un iphone eh, a, a livello sperimentale lo può realizzare anche un ragazzo magari con un android da 2 300 euro nel senso non vorrei neanche che passasse il messaggio, eccetera. Poi tu lo fai per motivi professionali, quindi è ovvio che comunque se lo vuoi fare con un cellulare ti serve anche un cellulare di una certa potenza. Questo sicuramente. Però parlando delle, delle sperimentazioni che fanno i nostri ragazzi, invece diciamo che non c'è bisogno di comprargli l'iPhone da 1400 euro, 1300 euro, ma per organizzare queste cose comunque anche un Android da 200-300 euro con le giuste idee può anche essere molto divertente, anche molto istruttivo e molto utile. Non so come la pensi. No, no, eh, sono d'accordo con te. Eh, eh, ad oggi mi viene da dire che la qualità dei, dei cellulari è altissima, tutti, cioè qualsiasi, sì, dall'iPhone ad Android o iOS, sono tutti veramente, dalla fotocamera ma anche da, da come funzionano, sono, sono dei piccoli computer eh, portatili. Quindi sì, non, non credo che ci sia tanta differenza da, da un sistema operativo all'altro, ecco, Quindi anche un cellulare a 200-300 euro si fa già tutto. So, eh. Io, cioè, dal mio punto di vista, la, la, il mio punto di partenza eh, eh, è cioè, avendo suonato eh, quando ho iniziato il progetto, era 15 anni che comunque ero nel mondo della musica. E quello chiaramente è una base che, che mi ha aiutato, perché hai comunque eh, già un'esperienza a livello di composizione eh, e non solo, anche un po' di come va il mondo della musica, sì, certo. cioè, anche, anche sui videoclip, io beh, non avevo competenze nella costruzione di un videoclip, però ne avevo visti tanti, avevo fatto attenzione, era 15 anni che giravo nel mondo della musica. Quella è già una base di partenza, perché eh, se non avessi avuto quella non, non so se sei riuscito a, a creare tutto quello che ho fatto. No? Eh, perché io, io, io lavoro, lavoro con dei, per lavoro, lavoro con i ragazzini no? eh, loro sanno che quello che ho creato e tante volte eh, eh, mi capita di dare, dare anche dei consigli a loro e vedo proprio che eh, chiaramente sono giovani, devono pian piano entrare un po' nel mondo della musica, sia come studio o comunque come approccio a uno strumento, ma anche proprio al mondo della musica. Certe dinamiche, certe... Eh, cioè, non basta solo avere una canzone, questa canzone diventa certo. famosa, c'è cioè, certo. tanto di mezzo, no? E quello è un po' quello questo. che mi ha aiutato anche in questo progetto. È avere una base, una piccola base, sì. eh, perché che, però di... di, di a livello musicale ecco, a 360 gradi. Questo è molto importante perché, in effetti, quello che io noto sempre, che racconto sempre anche ai genitori, è che purtroppo c'è tutta una fetta di show business, e quindi tendo proprio più in generale, che vuole mostrare solo il lato edulcorato di quel, di quel mondo. Adesso non parlo solo del mondo della musica, parlo anche del mondo della televisione, del cinema e esatto. così via. Eh, per cui si concentrano solo su quelle persone che ottengono certi risultati ad esempio milioni di visualizzazioni su youtube milioni di follower su instagram e così via e questo per loro interesse e il problema è che facendo così però noi tagliamo ai ragazzi tante altre possibilità perché perché innanzitutto lanciamo un messaggio molto deleterio per loro ossia o hai milioni di follower su instagram o non sei nessuno cioè se ne hai 100 non sei nessuno e questo sotto certi aspetti anche demoralizza e demotiva i ragazzi, o almeno magari non li demotiva, ma eh, non, eh, non gli permette di apprezzare il lavoro che loro stanno facendo. Perché anziché gioire del fatto che hanno raggiunto i primi mille follower su Instagram, ad esempio le prime mille visualizzazioni su YouTube, pensano di essere delle, delle robette perché? perché non sono arrivati al milione. Quindi manca purtroppo in quella fetta di show business che è quella che viene più, più esposta, ai nostri ragazzi solitamente almeno, eh, manca tutto il lavoro che sta dietro, tutto quello che si è dovuto fare, perché comunque eh, è oltretutto non solo quello, ma anche quello che io definisco il valore dei piccoli numeri, perché poi alla fine i piccoli non sono. Quindi, eh, quindi se io faccio musica è vero che anche da ragazzo, ma non solo, magari la mia aspirazione è quella di approdare so, a riempire gli stadi con i miei concerti e così via, e va benissimo, perché comunque un'aspirazione ai ragazzi va lasciata, questa, questa forma così prorompente, ah, ce la devo fare a tutti i costi, però devi anche capire che devi anche gioire se magari per la prima volta ti chiamano in una sagra di paese, in una piazza di paese, o che ne so, magari per una serata in un locale dove magari ci saranno solo, solo tra virgolette, 50 persone, che però è un inizio e così via. Ad esempio, nei miei progetti di educazione digitale io entro spesso a contatto anche con rapper locali, quelli che io definisco rapper locali, e sono molto interessanti, ossia io sto conoscendo proprio un underground di rapper e trapper che sono praticamente sconosciuti se non nel loro quartiere. Quindi finisce che io vado in una scuola, i ragazzini di quella scuola, quei rapper li conoscono tutti, cioè tutti i ragazzini conoscono quei rapper, e di fuori di quel quartiere quasi nessuno, paradossalmente. Però anche quei, questi artisti comunque hanno un valore, perché raccontano il loro quartiere e così via. Questo poi è un altro discorso, però ecco, il rischio, in effetti come dici tu, è quello di, eh, di far focalizzare i nostri ragazzi solo sui grandissimi numeri salvo poi dei primersi quando non li raggiungono, perché comunque, adesso detto tra noi, eh, eh, quanti nel concreto riescono ad arrivare a 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, ad esempio, è ovvio che è solo la punta dell'iceberg, ciò non toglie che comunque si non si possa comunque portare avanti una passione, anche se non si arriva a, a quei numeri, e anche essere soddisfatti di quello. Ecco, esatto, infatti io voglio sottolineare questa cosa che mm -hmm. eh, eh, sì. eh, io, io la provo a ragionare in questo modo eh, e lo provo a dire anche ai ragazzi quando capita, mettere da parte proprio i grandi numeri, tutto come funziona il mondo oggi, ma eh, puntare solo sul fatto ti piace quello che stai facendo, ti piace la canzone che hai fatto, ti diverti a suonare, ti diverti a fare, bene, questo è la, eh, il punto, è sì. la base di tutto. Cioè, fallo perché ti piace, non fallo, va bene, è, è giusto, bisogna sognare, bisogna insegnare anche a sognare ai ragazzi, ma certo. hai una passione, ti piace, fallo, fallo, portalo avanti, sì. porta, prova a portarlo avanti con, col sorriso, col divertimento, senza badare troppo certo. a, eh, mi hanno messo pochi like, ma te fallo, ti, <ride> ti piace, fallo poi ci ragioni dopo, vedi se ti continua sì. a piacere, vedi se, se i numeri crescono o non crescono, prova fallo perché nella vita credo che eh, ognuno ha delle passioni, portarla avanti è essenziale, ti, ti fa anche stare meglio, ti, ti, ti, ti migliora, ti... E io provo sempre a dire questo, fallo perché sì. ti piace. Sì, eh. ed è esattamente, e oltretutto l'altro messaggio è che tutto questo, tu, cioè seguire le tue passioni, lo puoi fare già da oggi perché gli strumenti li hai già in mano, questo è anche un altro messaggio, perché un'altra fetta di messaggi distorti che spesso vengono lanciati ai nostri ragazzi è che serva chissà quale attrezzatura, chissà quale roba, a tutti i costi, anche solo per poter partire. Poi è ovvio che se, arrivi a certi, se vuoi superare un certo livello, è ovvio che poi devi dotarti di attrezzature di un certo tipo, ci mancherebbe. Però molto spesso poi i ragazzi si lasciano comunque demotivare perché, perché non hanno il microfono tot, non hanno questo tot, non hanno questo tot. Poi noi, se andiamo a vedere anche i grandi della musica, ad esempio, come hanno iniziato, di sicuro non avevano le chitarre elettriche da migliaia di dollari. Adesso io parlo di chitarre elettrica perché sono appassionato di rock, hard rock e heavy metal. Quindi però potremmo fare ragionamenti di questo su ogni, eh, esatto. ogni genere musicale, anche uscendo dal discorso musica, anche video e così via. Ad esempio, mi ricordo una volta, in un gruppo di ragazzi che seguivo, c'era un ragazzo che... Aveva in mente delle robe riguardo alla fotografia, però aveva una reflex, un po' così, no? Eh, che era stata regalata, però diceva Eh, proprio per questo mi seguirebbe il cavalletto, perché eccetera eccetera, e quindi non iniziava mai. E un altro, ragazzo, eh sì, infatti, un, altro, appunto, un altro ragazzo del gruppo, parliamo comunque molto tempo fa, i tempi in cui i cellulari non avevano la fotocamera di oggi, quindi comunque la macchina fotografica era l'unico modo per scattare foto decenti, quindi parliamo già un po' di anni fa. E invece poi un altro ragazzo di quel gruppo, una volta, siccome questo sarebbe partito per via, allora ha detto guarda eh, mi passi la tua macchina, tanto per, solo per una settimana voglio fare delle foto, e, beh, e questo qui era veramente appassionato di fotografia, Cosa faceva? Non aveva il cavalletto. Non è che se ne comprava, se ne comprato uno perché non aveva i soldi. Cioè, la famiglia eh, ovviamente non glielo poteva permettere, cosa faceva? Lui improvvisava, ad esempio, i cavalletti, metteva la macchina fotografica su un muretto, aggiungeva qualche pietruzza se non era ben allineata. Insomma, si sbatteva e faceva le sue fotografie. Ecco, noi dovremmo aiutare i nostri ragazzi a portare avanti le loro passioni proprio in questo modo. Quindi, non, eh, tu vuoi seguire questa passione. Ma al momento io non, eh, non ti compro l'attrezzatura iperfiga perché non deve essere quello il focus. Tu inizia a, a fare come dicevi tu, esatto, inizia a scattare, inizia, inizia a provare piacere per quello che fai. Poi l'attrezzatura figa verrà col tempo perché a un certo punto potrà anche diventare una naturale esigenza. Però appunto è un discorso che, che arriva dopo, non prima. D'accordissimo, ecco, la vedo proprio così. Questo è fondamentale. Parlando di cellulare, eh, come è cambiato il rapporto con il tuo cellulare, con questa esperienza? Sei cambiato? Se... Perché noi spesso pensiamo al cellulare appunto solo per le cose, tra virgolette, da cellulare. Ecco, eh, quindi tu sei andato oltre. È cambiato qualcosa nel il tuo rapporto con questo strumento? Oppure? Eh, allora, eh, beh, inizialmente gli ho voluto più bene, nel senso che... Eh. Eh, se prima lo vedevo come un semplice cellulare, eh, in, eh, passando qualche mese, un anno, veramente lo vedevo come veramente qualcosa di più, quindi una sorta di computer, ma ancora di più, uno studio di registrazione anche portatile, quindi ho iniziato proprio anche a... E a capire meglio come salvare tutto quello che avevo, tutto quello che avevo dentro perché dopo diventa una specie di, di insomma, una roba importante che non puoi perdere nulla non certo. e quindi lo tenevo anche non che prima lo trattassi male il cellulare ma lo, ho iniziato a trattarlo anche meglio perché non potevo permettermi di romperlo perderlo e mi è successo una volta per dire eh, il cellulare ha avuto un difetto il giorno prima di un live perché io anche nei live eh, comunque il live, ovviamente, visto che il progetto è a 360 gradi, è tutto gestito dall'iPhone ho delle videoproiezioni collegate, il, il collego l'iPhone ha un videoproiettore e quindi però tutto parte dall'iPhone, ci sono delle basi che partono dall'iPhone quindi io non, non, sì. non potevo permettermi, eh, il giorno prima si spegneva da solo l'iPhone non ho capito cosa era successo che poi hai no, detto di un iPhone, è strano, eh, perché adesso io voglio strano, fare, non voglio innescare la guerra iPhone contro? io no. l'ho avuti tutti, anche Blackberry, anche Symbian prima. Quindi posso parlare per tutti, per esperienza l'iPhone. Anni e anni ne ho cambiati i vari, ma li ho cambiati perché a me piace tenermi aggiornato con la tecnologia, non perché non andassero bene. E poi passate ad altre persone, sono andati avanti ancora per anni. Quindi mi, fa, mi può postare a sentire che un iPhone si comporti in questo modo. Dicevi comunque? Eh, mi è successo il giorno prima di un, live, di un live, in realtà, di un tour. Andavo in Sicilia a suonare, avevo cinque date in Sicilia e mi sono preso paura perché... Non potevo permettermi, non so, durante un live che si spegnesse eh, certo. e sono andato a comprarne subito uno nuovo, che è una roba che ma, mi faceva strano, sempre nell'ottica che ti dicevo prima, di, di, di, di spendere poco, di fare un progetto low budget, però in quel momento lì mi sono reso conto che quello proprio ne avevo bisogno di uno che funzionasse veramente. Quindi la mattina prima di partire per la Sicilia sono andato in in un supermercato che aveva un po' un'offerta ne ho comprato uno, quindi mi sono reso sì. conto proprio che eh, non lo facevo per avere l'ultimo modello, non me ne fregava niente, Io avevo bisogno di una macchina che funzionasse bene, quindi in quel lì mi sono reso conto di quanto era importante per me il cellulare. Okay. Averlo sempre carico, insomma, per, per tutto certo. tutto. E inizia a, a, a usarlo veramente, a sfruttarlo, non dico per tutto, ma eh, l'ho iniziato a vivere in un altro modo, vederlo come una roba veramente importante, che fa parte proprio... Eh, cioè, eh. È, proprio è il progetto, non lo so, no? e quindi gli dai molta importanza, l'ho iniziato a volerli più bene, ecco. poi sì. l'ho iniziato a usare molto di più, chiaramente eh, anche con i social, fare i vari post, eh, sì. insomma. Eh, Inizi proprio a usarlo di più a livello di ore, sia per comporre, sì. sia per fare i video. Sia, se, se ero, adesso mi ho rallentato un po', però ero sempre attaccato al cellulare. Certo. Questa cosa qua un po', po mi ha fatto strano, perché io poi per lavoro con i ragazzi come te cioè, sì. e mi sono sentito un ragazzino, cioè ero sempre attaccato al computer. No? Praticamente è un non... bimbo minchia con non... qualche anno in più, no. praticamente. Come? Un bimbo minchia con qualche anno in più, praticamente. Esatto, perfetto. <ride> e, e però sì, diciamo, per lavoro, ecco, quindi... Sì. Eh, so, è molto, molto bello questo. Hai detto una cosa che mi sta facendo riflettere, perché in effetti nel momento in cui, questo sempre è rivolto ad esempio ai nostri ragazzi, nel momento in cui il cellulare diventa l'unico forse strumento attraverso il quale tu puoi portare avanti le tue passioni, allora inizi già a vederli in un altro modo inizi già ad averne più cura perché perché senza di quello fin, finché non viene riparato oppure che ne so oppure se ti si scarica durante il giorno finché non torni a casa e così via tu il tuo hobby la tua passione non la puoi portare avanti non la puoi coltivare che per un ragazzo è importante cioè, non solo per un ragazzo però siccome stiamo parlando anche di loro appunto soprattutto di loro è molto importante Ad esempio penso a, a tutti i cellulari che vengono costantemente rotti, eh, proprio per incuria, ad esempio il ragazzo che sale sulla, sulla giostra, quella che fa il giro, ad esempio, e ha il cellulare in tasca, ma la tasca non ha una cerniera, a me è capitato di vedere ragazzi, e ora che arriva su il cellulare vola giù da metri di altezza, è ovvio la fine che fa comunque, eh, insomma, ah, vabbè, pazienza, come pazienza? Tanto l'hai distrutto, eh, i tuoi l'avevano pagato, insomma, poi hanno e così via. Insomma, poi c'è tutto questo discorso qui. Eh, oppure ragazzi che arrivano a scuola alle 8 di mattina con il cellulare che è già al 10% di carica, perché o perché, perché magari poi ti dicono: mi sono dimenticato di caricarlo durante la notte. E eh, poi stanno tutto il giorno un po' così. Se invece il cellulare nel momento in cui il cellulare diventa lo strumento attraverso il quale tu ragazzo porti avanti la tua passione, quella della vita, quella per cui moriresti, perché i ragazzi sono molto sanguigni in questo, nelle loro passioni, allora ecco che magari ti preoccupi di uscire di casa col cellulare carico, ti preoccupi affinché questo strumento non si rompa, almeno non in modo così stupido, perché io non me ne, non me ne curo, esatto. eh, perché magari eh, sono da una parte all'altra della classe o oh, mi, mi fai vedere il tuo cellulare e glielo lancio da una parte all'altra della classe per dire l'altro manca la presa perché insomma non pretendiamo non che tutti siano giocatori di baseball o di pallavolo di, o di basket insomma e il cellulare va in crash quindi robe di questo tipo sicuramente quindi questo può anche essere un ottimo modo per aiutare i nostri ragazzi ad iniziare ad avere cura dei loro effetti personali perché poi alla fine il cellulare è l'effetto personale per eccellenza per noi adulti ormai ma soprattutto per i nostri ragazzi quindi questo sicuramente questo è un esempio molto, eh, molto interessante, sì, sì. Eh, una domanda un po' trabocchetto. <ride> allora, non ti senti ogni tanto, visto che il è Nato ha fatto stare sempre sul cellulare? Mh? Eh, non ti senti ogni tanto un po', tra virgolette, dipendente? È una domanda trabocchetto, eh. Quindi puoi rispondere come preferisci io per primo dico che la dipendenza da internet e da cellulare in realtà poi molte ricerche l'hanno disconfermato. comunque bisogna darci i piedi di piombe e così via però il fatto che magari eh, sei lì, che, che magari arrivi dieci minuti prima delle tue ragazze magari sei fuori che aspetti, ti fuori il cellulare e fai ancora un altro pezzettino di lavoro ad esempio perché tante è mobile quindi ce l'hai lì in mano, tra le mani eh, non... come la vivi questa cosa? perché ci sono ad esempio, c'è un movimento che il digitalismo, il minimalismo digitale, il digital minimalism, che invece va nella corrente contraria, ossia l'idea è quella di utilizzare il meno possibile il proprio cellulare, le applicazioni, ma anche tablet, computer e così via. Tu come ti posizioni? Come pensi di posizionarti in questo? La parola dipen cioè dipendenza non, è, non mi piace, almeno, non la vedo io legata a me, io sì. potrei, cioè, potrei tornare a cioè, usare il cellulare in modo, cioè, usare il cellulare meno tempo, diciamo, no? però, come fa, hai fatto un esempio perfetto, io arrivo a lavorare 10-15 minuti prima, so che in quei 10-15 minuti potrei fare delle robe per il progetto, per via bear, sì. metto a farle, cioè, è vero che potrei non farlo, però sfrutto quel momento lì per farlo, perché io... Eh, uno dei motivi per cui ho iniziato a usare il cellulare, ho visto che mi tornava utile per il mio progetto, e probabilmente se non avessi scelto questa strada non avrei neanche finito un album, <ride> sì. utilizzare sì. i momenti morti della giornata, io comunque non lo faccio per lavoro per professione musicista, sì. è proprio utilizzare i momenti morti della giornata, non per andare a caffeggiare su Facebook o su Instagram, ma, già, intanto ci vado, però, certo. <ride> ma proprio per eh, fare qualcosa di concreto per il progetto che può essere buttare giù eh, qualche linea di una canzone può essere creare una grafica che mi serve per, per una roba e quindi proprio è, è, come la, è come se fosse lavoro veramente non la vedo come una dipendenza cioè, è proprio una fortuna poter sì. i 15 minuti, 20 minuti ce l'ho in tasca, lo tiro fuori e faccio qualcosa di concreto per il progetto, altrimenti Dovrai farlo, non so, quando arrivo a casa la sera dopo lavoro, però bene, c'hai la bambina, e, e, e ti scoccia a rubare del tempo alla famiglia sì. per, eh beh, certo. per la... Molto eh, bello. Ti in sì, sì, diciamo, eh, scusa, ti ho interrotto perché mh, proprio mi è, mi è uscito proprio da, dal cuore questo commento. Eh, molto bello quello che hai detto, perché così, quando torno a casa, il senso tuo è, ho più tempo per stare con la famiglia perché per portare avanti questo mio progetto, che nel tuo caso non è solo una passione, è anche un vero e proprio progetto. Eh, ok, lavorativo, magari no, perché tu, tra virgolette, di lavoro fai altro. Però, comunque produrre tutta questa discografia, video, partecipare ai concerti, agli eventi e così via, alla fine è come è un lavoro. Quindi, eh, il fatto di poter tornare a casa. E di poterti dedicare alla tua famiglia o magari per un'altra persona, magari chi non ha famiglia possono essere altri altri hobby, del tipo esco fuori a farmi una corsa, ad esempio, no. o che ne so, vado al cinema, perché no, e così via. Eh, quindi paradossalmente uno strumento che, che viene demonizzato da molti perché dice: Sto sempre su questo cellulare, sto sempre su questo cellulare, se utilizzato appunto nel modo corretto. In realtà, proprio la proprietà del, digi, del digitale e del cellulare può addirittura aiutarci a migliorare la nostra vita. Perché, ripeto, anziché tornare a casa e pensare: ah, devo ancora rispondere all'email, devo ancora editare quel video, eccetera, eccetera. Per cui io arrivo la sera e devo poi, appunto, trascurare del tempo. Ai miei cari, ai miei affetti, alle, ad altre mie passioni o anche al cazzeggio, perché no? Perché ogni tanto uno ha eh, anche il sacrosanto diritto di cazzeggiare, solo che vita triste che sarebbe, solo produrre, produrre, produrre, insomma, non è il massimo per un essere umano, va bene per le macchine, per i robot, quindi, ehm, e invece in questo modo, con un'opportuna gestione del tempo aiuta, ovviamente. Come hai detto tu, questa è un'altra cosa interessante, cambia il rapporto con lo strumento, quindi se ho 5 minuti di tempo libero stai dicendo non vado a cazzeggiare su Facebook, nulla di male per carità, però anziché andare a cazzeggiare eh, su Facebook eh, so che quei 5 minuti li posso usare eh, ad esempio per ritoccare quell'aspetto di quel progetto per... e così via. Quindi possiamo anche dire che un cellulare concepito in questo modo può anche aiutare i nostri ragazzi a, ehm, a costruirsi sia un piano operativo e anche una migliore gestione del tempo perché questo è anche utile perché io vedo che molti adulti vedono i ragazzi che stanno sempre sul cellulare e quindi li considerano dipendenti dal cellulare da internet, per questo ti ho fatto una domanda molto provocatoria parlando di dipendenza, era volutamente forzata, eh, perché noi abbiamo un'idea di cellulare ma in realtà, noi adulti non andiamo a vedere che cosa i nostri ragazzi effettivamente fanno sul, eh, sul cellulare. Perché, appunto, mi dici anche tu: e tu sei anche la dimostrazione vivente. Io con il cellulare posso fare di tutto, di più. Posso, tra virgolette, perdere tempo. Questo dietro ai gossip che magari non mi aggiungono nulla, se non un po' di svago in quei cinque minuti della mia vita. Ma posso invece portare avanti anche un progetto molto significativo per me, esatto. e così via. Quindi, questo anche. È molto molto importante eh, quindi venendo un po a noi eh, dunque che cosa possiamo dire ai genitori secondo te anche solo un messaggio che, che ti senti di lanciare ai genitori in merito a tutto questo sia di come i ragazzi usano il cellulare o come li vedono loro in, gener in generale riguardo al cellulare dei loro figli Oddio, eh, per me le, le, le, le, le, il punto importante è, è cercare di capire se il proprio figlio e i propri ragazzi hanno una passione o, o, sì. o un inizio di una passione, insomma, hanno un interesse verso qualcosa che va al di là veramente delle, delle classiche cose che si fanno col cellulare, cioè eh, giocare tanti giochi, cioè tanti, vedo tanti ragazzi che perdono, non ho nulla contro i videogiochi, ma perdono troppe ore nei videogiochi, un pochino va bene ma troppo. comunque, a parte i videogiochi i social, se c'è quel qualcosa di più che riescono a intuire dai figli eh, che, che è pure una passione può essere la musica, può essere la fotografia può essere l'arte in generale può, mh, mh, si può fare veramente tante cose, se non mi viene niente. però se vedono che c'è qualcosa di più eh, valorizzarlo, parlarne, ma anche caricare, non so, i propri figli, caricarli per dire bravo, fammi vedere quello che hai fatto, fammi sentire, cioè, provare a, quindi da, da un cellulare riuscire a, a, a anche per piccole cose, può essere anche solo nella sì. fotografia, però vedere che c'è qualcosa che va al di là, che, che mi interessa, una passione, un, un, un, un mettere in gioco anche il, il ragazzo, no? E, questa è la parte positivi, positiva di, di, di questo mezzo che è il cellulare, perché può essere un, sì. un mezzo, no? per, E non solo una, una perdita di tempo, o una, una dipendenza come cose negativi. Sì. Cercare di vedere il positivo, se c'è qualcosa di positivo, un interesse, una passione, un, che... che, che, che, che che non è facile credo da capire perché poi dipende, dipende anche l'età che hanno i ragazzi, perché poi gli adolescenti insomma, sono abbastanza criptici no? Non è, non è, sì. non è, è un gran casino però sono convinto che tanti ragazzi hanno dentro qualcosa hanno delle passioni e, e d'altronde è, è possibile che queste passioni passino attraverso un cellulare no? proprio perché come dici te è una roba che hai sempre dietro, è una roba Qui danno importanza, che hanno sempre in mano e quindi passerà qualcosa da lì anche di positivo, di passione, di interesse, sì. no? Quello Lì bisogna andare a, a puntare, a tirare fuori, a spingere. Eh, nel mio caso era la musica, sì. però insomma, non può essere solo... Può essere cioè, qualunque per... cosa. Esatto. Eh, sì. E, ecco, poi aggiungerei io a questo punto anche aiutare i nostri ragazzi almeno con, agli inizi a portare avanti queste loro passioni attraverso gli strumenti che loro hanno già perché allora. questo è anche molto importante perché così il ragazzo si concentra come dicevamo prima sull'idea sull'esecuzione e non sulla materialità dell'attrezzo o dell'oggetto perché altrimenti poi <coughs> questa materialità eh, passa in primo piano e tutta l'intera passione poi perde comunque di senso a quel punto <coughs> proprio perché l'importante è l'idea quindi come genitori anche il fatto di dire ok vediamo visto che ti piace questa cosa qui vedi, ti aiuto a svilupparla meglio iniziando con quello che hai in questo caso può essere il cellulare questo, questo esempio sicuramente perché vedo anche molti genitori perché ta, in buona fede eh, ci mancherebbe che appena il figlio mostra una certa passione, subito i genitori si prodigano, fanno sacrifici per comprare questo attrezzo, quest'altro, quest'altro là, e così via. E per carità, ripeto, in buona fede, eh, ci mancherebbe, però magari se invece di, fare, di operare questo, noi ci concentrassimo su quello che i nostri ragazzi hanno già, perché in effetti in molti casi, almeno, hanno già tanto, o almeno hanno già, perché hanno tanto, hanno già tutto quello che gli occorre per portare avanti la loro passione. Io vedo che per gli strumenti che hanno oggi i nostri ragazzi, eh, non, se, non gli serve molto, molto di più. Poi andando avanti, in seguito, se il nostro ragazzo ovviamente mostra che questa passione sta iniziando a superare un certo limite di qualità, eccetera, eccetera, allora è ovvio che immagino di fare quella spesa in più, ci mancherebbe. Però non parto dalla spesa, ecco, parto da quello che hanno già, in questo caso il loro cellulare. Molto, molto interessante, sì sì. E un messaggio ai nostri ragazzi, invece? Eh, di... <ride> che è poi sempre più o meno lo stesso che darei ai genitori, no? Di, sì. di appassionarsi a qualcosa, non lasciarsi passare tutto sotto senza, boh, fare niente, no? La passione, Può essere, adesso, può essere per uno sport, può essere per la musica, però fermandola questa, questa cosa, senza lasciarsela passare sotto, sì. no? è, è quello che ti dà, è quello che ti, ti fa fare una svolta nella vita, io credo, okay. no? è, sì. è, cercare di soffermarsi su quello che ti piace, o quello sì, che perché. potrebbe piacerti, potrebbe piacerti, perché va bene uno parte soprattutto quando sei poi più giovane si, parte, si prende un treno si infila poi un po' ti rendi conto che non, non, non, non ti piace però almeno provarci hai intuito certo. ti sembra di aver intuito che è quella una roba che ti piace bene prova a approfondirla un po' approf ecco un po' a approfondire un po' no non fare le cose sempre così velocemente senza dare importanza però approfondire una roba sì. che, può essere, che può essere uno sport può essere qualsiasi cosa fotografia sì. Provo a tempo. cercare di crescere un po', migliorare. Poi vedi se ti piacciono... Eh, invece certo, spesso certo. vedi che tutto, tutto corre come un fiume, e non, non, non prendi niente, non fermi niente, non ti concentri un attimo su, su, su una cosa specifica. Eh. Eh, sì, questo... Sì. Questo detto... sì, questa è anche una cosa che condivido... Ti condivido pienamente secondo me hai detto anche una cosa molto, molto interessante e bella che è provarci perché il tempo dell'adolescenza ma anche prima per carità non è il tempo non è tanto il tempo della riuscita a tutti i costi è il tempo della sperimentazione chi se ne frega se poi questo progetto riuscirà chi se ne frega se poi verrei chiamato dall'agenzia TOT ai 14 anni 15 anni chi se ne frega quello che devi fare a 14-15 anni è sperimentare. Ti piace la musica? Certo, aspira a diventare il rocker eh, iperfamoso, eh, ci mancherebbe, come dicevi anche tu, eh, devi sognare. Anche da no. tutti dobbiamo, dobbiamo rimanere a sognare, figuriamoci da ragazzi, da bambini, se no, questa vitalità la spegniamo sul nascere. Quindi sogna, però sappi che ci sono degli step e adesso tu stai sperimentando. Perché? Perché magari da qui a sei mesi scoprirai un'altra passione. E oggi strimpelli con la chitarra, magari fra sei mesi ti scoprirai appunto con un cellulare a scattare foto, a guardare i tutorial su YouTube, su come comporre un'immagine, eh, come <ride> gestire i colori della macchina fotografica e così via. E va benissimo. L'idea di iniziare, eh, passando dalla parte dei genitori, l'idea di iniziare con quello che i nostri ragazzi hanno già, in questo caso parliamo anche del cellulare appunto, è anche utile in questo senso perché perché il fatto di ricorrere subito all'attrezzo ipercostoso e così via innesca poi anche delle dinamiche molto spiacevoli perché perché ragazzo i ragazzi sono molto sanguigni nelle loro passioni quindi succede che agli inizi ti portano una passione come se fosse quella della loro vita allora magari tu genitore in buona fede inizi a comprargli questo questo quest'altro perché devono avere il top dell'attrezzatura poi dopo sei mesi il ragazzo cambia, cambia passione perché scopre una cosa nuova però i genitori intanto ci hanno speso dei soldi e allora esatto. si innescano poi, io l'ho vista anche personalmente, da che spiace, del del tipo, ma come, io ti avevo regalato questo, adesso tu non lo tocchi nemmeno. Eh, ma Ciccio avevo 14 anni, che ne sa... Cioè, e tu lo vedi è... anche come un fallimento, no? Cioè, a esatto. volte lo vedi come un fallimento, che non è un fallimento in realtà, perché, come dici te, anche a quell'età è normale che, che ti infuochi per una roba, poi dopo cambi, vai in un'altra roba, però... Ma sì, ci mancherebbe. Ho speso soldi per te tu non hai fatto quello, hai fallito. Esatto. E' sbagliato, perché non è così in realtà, cioè, io non la vedo così. Esatto, carichi il ragazzo di aspettative che non sono sue, ma sono quelle del genitore, di te in quanto genitore, e, e sotto certi aspetti lo ingabbi anche, perché o poi, anche inconsciamente, si sente obbligato ad andare avanti in quella direzione che però lui non sente più essere la sua, Oppure si ribella, cambia direzione, però poi rimangono comunque sensi di colpa e così via, con tutti i conflitti che seguono poi, poi in seguito. Perché comunque i ragazzi non sono scemi, sanno che i genitori fanno i sacrifici, anche se poi non lo dicono, non lo mostrano, però lo sanno benissimo. Per cui eh, anche i sensi di colpa poi sono da evitare, quindi questo è molto, molto interessante. Ok, Filippo, allora. Eh, un'ultima Quando... allora se vuoi toglierti la maschera fai come vuoi ok se no te la tieni scegli tu perché ti vedo non, non è tanto traspirante non la vedo molto traspirante ed essendo fine luglio no, torno okay. soltanto ma non la tolgo Voglio... mi piace soffrire è importante soffrire no? eh, certo <ride> no. va bene ok eh, solo un paio di domande veloci allora perché proprio il nome B e DER? Cioè, sì, un orso. Eh beh, allora, allora, il, nome, il nome mi è venuto in mente dopo un viaggio che ho fatto in Canada, eh, dove ho avuto la fortuna di, di, di vivere per eh, un po' più di due settimane eh, con una signora che apparteneva, era una nativa americana, insomma, comunque che apparteneva ah. alla città dei Muok, quindi ho avuto a che fare un po' con questa cultura e eh, mi ha colpito sì. molto. L'orso è comunque un animale sacro per tutte le tribù, eh, lo vedevo sì. da tutte le parti così e mi piaceva usare la figura dell'orso, perché la traduzione via vera la puoi tradurre essere un orso, ma anche sì un orso, e mi piaceva più la parte eh, scusami, sì orso nel senso che okay. eh, cercare di tirare fuori eh, la parte più animale che abbiamo dentro, spesso siamo, eh, ci sentiamo più uomini, ci dimentichiamo della parte animale, no? la parte sì. più selvaggio, perché ce l'abbiamo perché siamo comunque di animali, animali sociali, certo. partecipare, ma spesso incastrati negli schemi della società e a me piace, mi piaceva lasciare il messaggio, che poi è un messaggio che passa anche attraverso i video, alcuni video che ho fatto, cioè attraverso le canzoni, Proprio di eh, lasciarsi andare, veramente, tirar fuori la parte più anima e selvaggia che abbiamo dentro. Io quando vedo che tiro fuori la parte più selvaggia di me, che non faccio niente di che, però mi lascio andare. O anche sì. quando mi trovo veramente a camminare tra le montagne, così, io sto meglio. Sì. Sento che certo. sto meglio, sento che, che sono più che ha più senso il mio vivere nel mondo. No? Eh, spesso ti ritrovi in una città, traffico, caos, stress, roba. E quindi insomma, tutto il progetto poi ha tutto anche una sua parte più spirituale, diciamo, no? eh, che viene anche da un viaggio che ho fatto in un viaggio che avevo fatto prima in India, quindi c'è tutta una parte Vabbè, spirituale. Quindi è stato tutto certo. C'è tanto di bene. me... Le mie esperienze dentro al progetto, non è solo una roba legata all'iPhone o alla tecnologia, certo. o tutta una parte personale, di, di, anche spirituale, senza sì. andare chissà dove, ecco. E, sì. e C'è la parte anche spirituale, ma la parte anche scherzosa, ironica, tant'è che ho una maschera in testa, mi piace anche far sorridere, quindi è tutto un mix di, di cose. Ecco. Ok, sì sì, è bello. Ah, è bella questa cosa anche della natura perché ad esempio mi aggancio e ci sono sempre più ricerche, e parlo in questo caso di bullismo e cyberbullismo, molto bullismo, in cui comunque è stato in vari modi eh, provato che il verde, inteso come il prato, gli alberi eccetera eccetera, aiutano comunque a combattere anche questi fenomeni, ossia è come se la gente immersa nella natura si sentisse adesso la semplifico molto, ovviamente poi le ricerche sono più complesse, eh, si sentisse, tra virgolette, meno aggressiva, da buono. Da. A, senza nulla togliere la città, che ha le sue comodità e tutto quanto, però ci vuole un equilibrio, come dici tu, e soprattutto comunque rimanere consci del fatto che noi abbiamo anche una parte animale, e, e quella va comunque rispettata, certo. Ok, un'altra domanda, eh, che cosa, visto che stiamo andando in conclusione, eh, adesso sono curioso anche personalmente per questo fatto che usi solo l'iPhone perché ti spiego, eh, io a suo tempo quando uscì, mi ricordo ancora il Galaxy Note 2 della Samsung, siccome aveva questo schermo che sembrava enorme a quei tempi, io poi stavo giusto cambiando il e ho detto lo prendo e ho detto faccio un esperimento visto che lo schermo è molto più grande. Mi prendo una tastiera Bluetooth e faccio tutto col cellulare. <ride> Ovviamente, nel mio caso, non era un lavoro cre creativo, nel senso artistico, intendo dire, io scrivere relazioni, articoli per i siti e così via. Quindi mi scrivo la tastiera, però, ha detto: Tanto lo schema è abbastanza grande, io la vista ce l'ho buona. Prova a vedere com'è usare solo il cellulare. Vi dicevo, il cellulare è il futuro del digitale, a quei tempi, <ride> ormai è ormai un po' in passato, però. Ecco, sarò durato se sì no uno o due mesi, ma nel senso che poi, puntualmente, per qualche motivo, per qualche scusa, riaprivo il mio portatile quando arrivavo a casa. C'ero cioè, capace di andare in giro solo col cellulare, quindi i lavori appunto nei tempi morti li facevo sul cellulare, però appena tornavo a casa, poi il grosso comunque finivo per farlo col portatile, era più forte di me. Eh, una domanda: quindi tu quali applicazioni utilizzi? Per, per fare tutto il tuo lavoro in generale con il tuo cellulare, per, per quanto riguarda la musica, ed è per quello che poi continuo a, a, a usare l'iPhone quindi il sistema operativo iOS. Uso tanto, molto Garage Band, che è anche okay. dell'Apple. Sì. Lo uso tanto perché lo uso un po' come se fosse il banco mixer. Mm -hmm. e, di, di uno studio di registrazione, non solo Banco Mixer, ci faccio anche proprio delle delle, delle parti di una canzone. Poi, comunque, dentro GarageBand è un sistema che funziona molto bene: ci puoi infilare dentro varie applicazioni, da un sintetizzatore a una machine. Lo uso sì. che però sono applicazioni che trovi anche nei, nei sistemi Android. Però sì, in Android è... non può avere GarageBand, è questo è il problema. quindi sì, me... è l'Apple che ti chiude, Sì, sì, conosco il discorso. Eh, quindi uso tante applicazioni, da, da, da, eh, quelle che mi servono, comunque quello che uso di più è GarageBand sicuramente, sì. posso usare l'applicazione della Moog, ce eh, mm. c'è una bellissima, non mi ricordo il nome, di Dram Machine, le drum Machine storiche, eh, okay. mentre sulla parte grafica per i video uso iMovie, quindi mi, mi okay. posso mi appoggio ai servizi Apple classici, sì. più anche altre applicazioni che andar bene mi consentono di fare delle cose che iMove non, non, non lo può fare, poi dopo chiaramente le butto dentro iMove. Ho capito, eh. sì, perché ad esempio ho visto che alcuni, in alcuni video comunque c'è proprio anche ad esempio il ritaglio della tua persona che poi esatto. viene messo in sovrimpressione, quindi quelli non li fai con a meno dal sì. cellulare. Usi comunque delle altre applicazioni, una volta che tu hai vari video, magari con la trasparenza e così via, li metti poi insieme, sfruttando i movie praticamente come centro di regia, giusto? Sì, sì, in Più, caso. Prima, poi ci sono varie altre applicazioni di, di, di fotografia, comunque di ritocco delle immagini, da sui nomi sinceramente non me ne ricordo. Ok, ok, okay sì, sì. Poi, in genere, poi uno li sperimenta anche, quindi li cambia a seconda di quello che esce. Ok. okay. Sì. Capisci anche i limiti delle applicazioni perché chiaramente un cellulare eh, Garage Band nel cellulare è diverso da Garage Band nell'iPad nell nell nell ed è diverso da quello che c'è nel Mac, lo so benissimo, certo. e, però capisci i limiti, tu sai che puoi arrivare fin lì, sai che quella roba la puoi fare, e eh, la fai, e, e se te vuoi fare qualcosa di superiore sai che non lo puoi fare. Quindi dopo un po' la, tua, la mia testa si focalizzo su quello che riesci a fare che riesci a spremere al più possibile iMovie GarageBand sì. le varie applicazioni, e sai che puoi fare altro a me è capitato degli amici che mi chiedevano ma eh, non è che mi riusciresti a fare quel, un video per, che non c'entra niente con la musica e io guarda, eh. quello non lo posso fare cioè, non si può fare col cellulare certo, sì con l'applicazione non... sì, sì, so che lì si ferma lì, non quello step certo. dopo. Lo devi fare col, col, col, col computer, anche, insomma. Sì. Sì, per sì. dire, no? conosci le applicazioni. L'altra faccia della medaglia, e questo lo dico anche per esperienza mia, è vero che conosci i limiti, ma di conseguenza ne conosci anche le potenzialità. E possono esatto. anche capitare le sorprese. A me è capitato, con alcune applicazioni che sembrano molto ingessate, però poi dire ah però non sapevo che, che si potesse fare questo quest'altro o che avrei potuto fare questo e così via quindi questo sicuramente eh, ad esempio come quando ad esempio io a un certo punto almeno per il momento ho deciso perché non mi serve di non avere un portatile io uso un iPhone e un iPad e basta l'ipad lo uso ancora prima dell'iPad ipad os che poi si è evoluto quindi ad, a quei tempi era il sistema operativo per ipad era lo stesso dell'iphone solo che era più grosso perché lo schermo era più grande praticamente non c'era molto di più ecco quindi era comunque molto ingessato per fare i vari lavori e, mh, quando do, riconsegnai il portatile che era in noleggio operativo e così via eh, siccome eh, pensai un momento Vediamo se ho veramente bisogno di un portatile. Facciamo sì: non compro subito il portatile nuovo, non lo prendo, vedo quanto riesco ad andare avanti con l'iPad, tanto a un certo punto a prendermi un portatile nuovo ero fatto in fretta. E, e cosa curiosa, a un anno e mezzo di distanza ancora non ne sento l'esigenza, perché è stata una rivelazione per me. Prima era solo un sospetto, perché già usavo l'iPad da tantissimi anni, quindi comunque lo conoscevo un po', però non pensavo che non avrei avuto bisogno, per le mie esigenze ovviamente, eh, di, di un computer. Anzi, ho scoperto di poter fare delle cose con l'iPad già a quei tempi, quindi col vecchio sistema operativo, che non pensavo, che, che non credevo, ecco, perché mi sembrava troppo ingessato come sistema operativo. Poi vabbè, adesso si sta aprendo, ma questo è un altro discorso. Ok, ehm, perfetto. Ultimissima domanda, così poi ci salutiamo, dove possiamo trovarti? Perché eh, tu produci video, quindi hai un canale YouTube, poi musica e così via. Eh, dove possiamo trovarti? Tanto poi i link e tutti i riferimenti li metterò nelle note. Quindi saranno poi trovabili nelle note, eh? quindi poi me li passi e io li inserisco. Sì, sì, no, un po' dappertutto, da, da, da YouTube, se scrivete via Bear Music, Facebook, YouTube, Instagram, eh, su Spotify, eh, la musica, TikTok, anche su TikTok. Oddio, anche tu su TikTok. Ah, e bisogna... eh, certo. O <ride> eh, Twitter, che non lo uso mai. Però... Beh, certo. Twitter ormai dei nonni, come dicono i nostri ragazzi. Comunque, dai, un, po', un, po', un po' dappertutto... Basta che scrivete via Bear, via bear music, music e mi trovate e, e va, Io consiglio sempre, ma perché è una, eh, di, di, di guardare il video mentre si ascolta la canzone Perché quasi sempre quando inizi a scrivere una canzone Io mi viene già in mente, in testa il video Le immagini da collegare al video Quindi ci do molta sì. importanza Cioè il video non è appoggiato a caso Lì è proprio, si, viene costruito certo. A volte proprio viene costruito mentre ancora la canzone si sta eh, chiudendo, ah, pensa. quindi consiglio, sì. se uno vuole, di guardare il video prima ancora di ascoltare la canzone, poi uno fa quello che, che. gli pare. Eh, <ride> allora, certo, eh. ci mancherebbe, non facciamo stalking a nessuno, quindi no, no. se qualcuno vuole andare prima su Spotify eh, non gli interessa il video, però ecco, sì, diciamo che eh, è un progetto più onnicomprensivo, quindi... Video e audio, in questo caso video e musica viaggiano di pari passo quindi diventano sinergici tra di loro. Molto interessante questa, eh, questa cosa, sicuramente. Ok, va bene, d'accordo. Eh, grazie mille, Filippo. Ok, eh, anzi, eh. eh, e sicuramente poi ecco, ti ripeto, mandami mi mandi poi tutti i vari link e riferimenti così, io poi li inserisco nelle note. Eh, perfetto, e a chi ci sta guardando, ci sta sentendo ed è arrivato fino ad ora, un, beh, innanzitutto grazie per averci seguito fino ad ora, grazie ancora ufficialmente e pubblicamente a Filippo per la sua disponibilità e soprattutto per i messaggi che ha lanciato, molto importanti non solo per i nostri ragazzi ma soprattutto per i nostri genitori. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao.